Okay. Sì grazie, approfitto per rispondere, effettivamente la commissione è un tema che è stato trattato spesso in commissione, quello degli interventi, degli investimenti sugli impianti sportivi, eh, in particolare vorrei precisare per quale motivo voteremo no a questa richiesta, eh, in quanto si, si chiede di porre in essere ogni intervento necessario all'approvazione dei progetti presentati e quelli in corso di presentazione. E il problema è proprio questo, ovvero il, abbiamo presentato, depositato a fine giugno un provvedimento proprio volto a, a chiedere un chiarimento agli uffici su questo tema e ci hanno fatto sapere il segretariato che per quanto riguarda gli interventi ancora da realizzare, che prevedano un prolungamento della concessione, non, non sarà possibile autorizzarli. Il, una settimana fa il Dipartimento ha raccolto 50 richieste di intervento, 50 schede merloni da inserire nel, nel piano degli investimenti, ci sono state trasmesse, gliele abbiamo, eh, personalmente le ho eh, ridate indietro in quanto avevamo previsto un, un iter necessario al, all'inserimento di questi interventi, ovvero eh, escludendo quelli presentati da concessionari scaduti e quelli presentati dai concessionari morosi. Dopo queste verifiche si è arrivato a un risultato di 19 schede, non 50. E... Queste 19 schede comunque non potranno essere efficaci finché non arriveremo all'approvazione del regolamento perché? perché il presupposto per la realizzazione di questi interventi è appunto il prolungamento della concessione che il segretariato non, non, non autorizza, nemmeno la ragioneria. E, e quindi ecco, Per questo motivo il, sarebbe inefficace comunque andare a inserire questi interventi nel, nel piano degli investimenti mentre invece il lavoro sul regolamento è assolutamente necessario e non più eh, rinviabile ed è quello che c'è un appuntamento tra poco dal segretariato tra l'altro proprio per discutere di, di questa richiesta eh, anticipo anche il, per quanto riguarda la richiesta al 348 ovvero quella del eh, tavolo di lavoro con i non concessionari Dicendo anche questo è stato fatto per almeno un paio di mesi, il giovedì dopo il Consiglio ci siamo visti, forse ogni tanto ci cioè avete pure visto, ci siamo riuniti qui in Sala delle Bandiere e, e il risultato quindi di questo lavoro sarà, è stato presentato al segretariato e adesso siamo in attesa di una risposta. Grazie.